Ciao a tutti ragazzi, io sono Nova Electric. Oggi facciamo un video particolare che non avevo mai fatto comunque è un video reaction a un, un video che ho trovato su YouTube <coughs> Vi ricordo prima, <coughs> prima di tutto vi ricordo di iscrivervi, commentare, e condividere e inoltre condividere anche il video scorso sul Savior Internet che ultimamente ne ha bisogno. Senza perderci in chiacchiere andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Università Canina. Ok. giorno, quindi tutti in massa per i posti migliori Certo. Ok, la, la bacheca quella con tutti gli articoli dei giornali di quelli più passati. 2014, recente. Ah ok, solo di una certa, se sono di una certa altezza possono entrare. belli fatti così, mi piace quella classica, i banchi fatti così, molto belli. Troppo in basso non c'è l'orco shard. No. Ma mi sa che può farcela. Qui libri Bristol. Oh. Che forza. il giorno dell'esame avanti il primo subito, vediamo dai, parti è cacciato fuori no, oh, infami No, non potrò mai dire da un cane guida. Povero. No, no. Non devi più che si passa sotto. No, oh, oh. Bellissimo sto video E eh, noi ci sono ispirati, cioè ci sono ispirati a un fatto a, cioè a quello che succede praticamente alla fine in quelli di addestramento per i no, per non vedenti per i cani guida per i non vedenti e comunque stavo pensando c'è veramente un sacco di lavoro dietro questi addestramenti e comunque quindi è un grande comunque un grande servizio che viene fatto alla società Quello apprezzo moltissimo e comunque comunque bellissima non ha passato l'esame nel momento del bisogno Diciamo ha passato l'esame Dimostrando che ce la poteva fare ah, molto mi è piaciuto veramente Questo video E Fatemi sapere se volete altri video Di animazioni brevi un video alternativo ho deciso di fare, visto che comunque non avevo molto tempo oggi ho deciso di provare a vedere uno di questi video così. È veramente bello. Comunque vi ricordo di iscrivervi, commentare, condividere e attivare le notifiche premendo sulla campanellina qua sotto. Io vi lascio comunque sotto in descrizione il link a questo video. Che sotto ci sono anche un'altra serie di informazioni, ho visto ci sono pagine Facebook, un sacco di, di pagine comunque dedicate a quell'azienda che ha prodotto questo video. Comunque, io vi saluto, vi ricordo di scrivere e commentare, vi saluto un saluto da